Grazie Presidente, eh, bene, buongiorno colleghi, eh, questa è una delibera eh, che eh, abbiamo protocollato e mi preme eh, di ribadirlo in via preliminare eh, perché appunto ho visto ricostruzioni sia giornalistiche che, che eh, da parte delle opposizioni, seppur comprensibilmente insomma, sulla tempestività di, questa, eh, su queste, del, di questo indirizzo politico, che è stata protocollata in data gennaio 2019, quindi all'indomani... Delle determinazioni, eh, delle determinazioni appunto di eh, rescindere il contratto di eh, locazione con, eh, dell'immobile sito in via del Tritone ci siamo subito attivati per eh, dare indicazione politica su quelli che erano gli step poi da seguire successivamente eh, sulla, questione, eh, sulla questione in esame. Ovviamente abbiamo proposto alla, alla, alla, alla proposta proposto degli emendamenti e dei subemendamenti appunto ad aggiornare questa proposta perché come detto era stata protocollata nel gennaio del 2019 quindi passato ormai un anno eh, si è dovuta inevitabilmente riattualizzare e questo ha comportato anche un'espressione parere eh, in commissione patrimonio eh, data eh, nel dicembre del 2019 ho letto eh, molte, molte, molte cose sia da parte delle opposizioni sia da parte del, del, del, delle, delle testate giornalistiche principali. Io comprendo che eh, questa operazione sicuramente non è stata una delle più, eh, più facili, più ehm, dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista. Eh, della scelta dell'immobile su cui appunto, eh, porre in essere la nostra scelta del nostro indirizzo politico tuttavia mi vorrei sottolineare che eh, in questo anno in questo 2019 da quando è, eh, si è, eh, ci si è determinati appunto, allo spostamento si è fatta una notevole istruttoria una notevole istruttoria che ha visto coinvolti non solo consiglieri di maggioranza o gli uffici proposti e via dicendo ma tutti i consiglieri che appunto eh, sono venuti nei sopralluoghi, eh, mi ricordo appunto i sopralluoghi a Via di Cerchi, i sopralluoghi a Via Goito e via via dicendo. Purtroppo la, la scelta non è stata facile e non è tutt'oggi facile, infatti nonostante appunto si impegna eh, la sindaca la giunta in una determinata direzione, direzione, perseguire questa direzione non sarà sicuramente facile. E tuttavia appunto eh, lo Stato, il senso, la razza sottesa a questa proposta di deliberazione è quella appunto di ridurre per quanto possibile il, il, ehm, eh, le spese relative appunto ai cosiddetti fitti passivi, Infatti, mi preme sottolineare questo l'obiettivo, il target di questa amministrazione: quello di togliere dalle spese eh, di Roma Capitale uh, circa un milione e mezzo, milione e mezzo uh, di spese appunto, per, la sede, eh, dei, dei, per la sede dei gruppi. Ora, ehm, per poter fare questo, ovviamente bisognava procedere e quindi individuare un immobile eh, facente parte del patrimonio capitolino, quindi facente parte eh, di Roma Capitale. E questo non è stato eh, possibile, cioè non è stato possibile, è stato molto difficile, per il semplice fatto che lo stato manutentivo e lo stato dei luoghi non è eh, sicuramente dei migliori. Però, e quindi ovviamente, stante eh, la, la, mh, questa considerazione, stante il fatto che appunto ah, dal punto di vista gestorio non è stato tutto eh, semplice... Eh, Comprendo che le opposizioni e sicuramente il consigliere Figliomeni, di cui ho letto già un'intervista questa mattina, sicuramente passerà l'attacco comprensibilmente, e... E... ma anche appunto, da, da parte appunto, delle altre opposizioni ci sarà un attacco, perché appunto, questa è una scelta coraggiosa e come tutte le scelte coraggiose inevitabilmente sono sottoponibili a critiche, sono sottoponibili ha mille problematiche, certo, e chi le, chi le nega è, o chi le vuole nascondere, assolutamente, ma le scelte coraggiose sono proprio queste, sono, quelle, sono le scelte che nonostante le varie criticità, l'attaccabilità la, da parte delle opposizioni, da parte che, di chi appunto e comprensibilmente vuole eh, gettare fumo sull'operato di questa amministrazione, ripeto nuovamente in modo più che comprensibile, perché appunto il gioco delle parti vuole questo inevitabilmente, ma la scelta coraggiosa è proprio questa passare, passare appunto da un fitto passivo alla, alla, alla scelta, all'individuazione di un immobile di Roma capitale che porterà appunto a un abbattimento dei fitti passivi di circa un milione e mezzo. E proprio per questo, permettetemi una battuta di spirito, ma sono sicuro che appunto avrà replica, sarebbe, sta, sarebbe, molt, sarebbe stato molto più semplice se questa amministrazione, come è avvenuto in passato, sia la destra che la sinistra, avesse optato per un nuovo fitto passivo. Sarebbe stato molto più facile, sarebbe stato anzi, credo, immediato come, come passaggio. Tuttavia noi abbiamo spinto verso questa scelta coraggiosa e oggi siamo qui per dare un ulteriore indirizzo di dove effettivamente il gruppo, i gruppi consigliari debbano, ehm, debbano appunto, ehm, prendere possesso dell'immobile. Eh, il resto avrei un altro paio di cose da aggiungere, ma eh, lo, lo risparmio per la dichiarazione di voto. Grazie Presidente.